Per realizzare questo progetto vi occorreranno una base di polistirolo come questa da 20-22 cm, delle perle di differenti dimensioni, quali abbiamo dalle più piccole alle più grandi, che alterneremo quando incolliamo qua, la colla a caldo e ovviamente il nastro che preferite. Io adesso qua non ce l'ho perché me lo sono dimenticata di sotto nel mio buco creativo. E eh, Cosa andiamo a fare? Iniziamo ad aprire tutte le perline e a riunirle in un contenitore, in modo da mischiarle. Rovesciate tutte le perline, allora io non so quante ne vanno, probabilmente non le userò tutte, ma non mi interessa che si mischino, perché io le tengo nello stesso contenitore, perché poi quando ho bisogno di cucire o mi vengono le idee, le uso man mano. Se invece voi preferite eh, tenerle separate perché volete fare altri lavori, non è importante un'altra idea per poter utilizzare queste perline così messe insieme è anche magari trasferirle in un barattolo come i portaconfetti o queste cose qua fa comunque arredamento adesso che abbiamo mischiato le perline io le ho messe in questo contenitore in questo giverone, perché mi, è, mi rimane più facile eh, differenziarle a questo punto con la colla a caldo andremo ad incollarle sulla eh, nostra base di polistirolo mischiandole per aiutarci con le perline più piccole useremo una pinza come questa eh, magari meglio usarla da questo lato in modo da non bruciare le dita e andiamo a incollare le perline in modo che i fori, eccolo qua, forse si vede. Scusate. I fori eh, si rimangono nascosti quindi sul lato. e Procediamo: in che modo procedere? Semplice, andate completamente a caso. Nelle... Fate attenzione a non scottarvi le dita, piuttosto mettete la colla a caldo, come ho fatto io per queste qua più piccoline, sul polistirolo direttamente in questo modo evitiamo di lasciare il dito attaccato alla ghirlanda che insomma fa poco bello dopodiché procedete a caso alternando perline grosse, piccole, piccoline quelle più piccole, piccole, piccole, piccole le metteremo sempre a caso nei punti dove rimarranno degli spazi quindi voi intanto alternate e, e piano piano andiamo a riempire tutti gli spazi vi faccio vedere la ghirlanda tra un pochino vado avanti a collare, a dopo quando arrivate sui bordi ovviamente dovete tenere in mano come sto facendo io la vostra, la vostra coroncina e versate la colla direttamente sul polistirolo fate attenzione, lavorate piccoli pezzi per volta e state attenti a non pigiare troppo questo perché? perché il polistirolo a contatto con il colore della colla a caldo eh, tende a sciogliersi, quindi andate veramente con cautela non prestate troppo o creerete buchi, è vero è? Che non serve un lavoro molto preciso come vedete io sto andando piuttosto casualmente alternate le varie perle e, e niente finché non riempite la, la, la, la, la insomma tutta la ghirlanda e, andremo poi dopo quando la pelle la pelle si sì, scusate la colla è secca andremo a pulire e a riempire vedete questi buchi tipo qua che sono rimaste tra una perla e l'altra, andremo a riempirle con delle perline eh, che ci sono avanzate, eh, piccoline o insomma medie, vediamo quello che ci avanza. Lo tacchiamo in modo da riempire tutti i buchi. Quindi andiamo avanti. Una volta che avete fatto un pezzettino di prova, come ho fatto io per vedere più o meno quante perline usare iniziate a distribuire le perline più grosse come ho fatto io completamente a caso tanto poi dopo il resto lo riempiremo con le perline eh, quelle più piccole però in questa maniera eh, riusciamo sicuramente a riempire e a distribuire meglio gli spazi anche perché comunque va veramente completamente a caso ovviamente le perlone grosse ci aiutano a guadagnare spazio perché a riempire comunque tutta la ghirlanda con le perline piccoline, oltre che essere un pochino costoso, ehm, ci vuole davvero una pazienza infinita. Quindi andate veramente completamente a caso. Io ho fatto questa prova per vedere più o meno come usciva e non mi dispiace l'effetto alternando perline medie, piccole, grandi. Adesso sto incollando le più grosse in modo che così, una volta che ho finito queste... Posso procedere a incollare a caso queste che sono quelle medie e dopodiché andrò a riempire i vari spazi e a distribuire con le perline più, più piccole in modo che così io anche più, in maniera più uniforme riesco a distribuire le perline su tutta la ghirlanda. Una volta che avete più o meno distribuito le varie perline delle varie dimensioni, quindi avete più o meno vedete, una sorta di idea nel senso che è vero che è molto a caso però almeno siamo riusciti a distribuirle più o meno equamente fatto questo lavoro procediamo ad andare nel dettaglio quindi a riempire tutti questi spazi da prima quelli più, più grossi con le varie perle quindi delle varie dimensioni e poi mano a mano eh, i buchini tipo questo cosa ci metteremo qua beh è semplice ci metteremo o una perlina come questa sopra in modo da dare spessore oppure una piccinina come questa lasciandola semplicemente cadere nel buchetto mm. ovviamente si procede a vostro gusto tentate di riempire più possibile i buchi in modo da eh, non lasciar intravedere il polistirolo quando avremo finito il lavoro delle perline eh, andremo poi a pulire bene tipo qua che ci sono i fili ecco una cosa che io odio della colla a caldo sono tutti questi fili qua però vabbè. Mm, va bene si puliscono man mano magari man mano che lavorate quando vedete che avete una serie di ragnatele sopra la ghirlanda pulitela un pochino a questo punto l'unica cosa che dovrete fare attenzione è proprio la colla a caldo nel senso che andremo a metterla direttamente sul polistirolo ovviamente facendo attenzione a non metterla sulle perline perché altrimenti ehm, viene un lavoro poco pulito e disordinato eh, la colla a caldo fortunatamente è un tipo di colla che si scolla facilmente vi ricordo di fare attenzione perché perché comunque il calore scioglie il polistirolo e anche la composizione della colla perché ho scelto la colla caldo e non un mille chiodi piuttosto che il superattacco la u perché vanno la loro composizione chimica va a sciogliere il eh, polistirolo a me è già successo per esperienza adesso io non mi ricordo con quale colla però so che con la colla caldo rientra un pochino ma eh, è gestibile quindi fate attenzione perché ovviamente una volta che spostate le perline o vi sbagliate vi rimane il buco quindi fate attenzione a, a giusto a, a metterle già come volete voi è vero è che il lavoro è abbastanza facile perché veramente vanno messe a caso l'unica cosa tentiamo di eh, mettere i buchi sotto io qua non me ne sono accorta ne ho messi un paio sopra però Vabbè, non è che uno va proprio a guardare nel dettaglio che c'è il buco però tentiamo comunque di metterle e di disporle bene e questo è comunque più o meno come viene ok, manca ancora qualche spazietto e finiamo di riempire dopodiché con delicatezza e attenzione andiamo proprio a chiudere tutti i buchetti con le palline piccoline, con le perle piccole piccole in questo modo ehm, avrà proprio un bel effetto una cascata di perle io già così che non è ancora finita mi piace da matti ho già in mente dove appenderla non vedo l'ora ragazze di mostrarvelo ecco la nostra ghirlanda finita io ho messo tutte le ho usato tutte tutte le perline che avevo me ne è avanzata una <ride> e, mh, ho usato ho chiuso i buchi con quelle piccole come potete vedere e ho tentato di coprire il più possibile il polistirolo in modo da non farlo vedere se non vi piace eh, questo lavoro potete anche ricoprire la base con un nastro di raso grosso per intenderci tipo questo qua ovviamente non rosso io ce l'ho rosso ma volevo farvi vedere la grossezza eh, in panna o comunque in tinta con le perline e magari vi rende un pochino più facile il lavoro dell'incollaggio state sempre molto attenti come vi dicevo perché la colla a caldo come tutte le colle tende a sciogliere il polistirolo quindi eh, arrivati a questo punto eh, io lo faccio adesso andiamo a incollare sul rovescio della nostra eh, ghirlanda il nastro di trapenderla praticamente Fate attenzione perché ovviamente adesso è un pochino pesante perché ha più di mille perle, cioè ho attaccato, quindi ehm, per quello che dicevo magari attaccatelo prima perché rimane un pochino più sostenuta. E, niente, andiamo ad attaccare il nastro. Io qua avevo scelto questo rosso perché è natale l'avevo passato in mezzo ma in effetti non stava benissimo o meglio, a me non dispiaceva il rosso però non, non sta benissimo passarlo all intorno alla ciambella, quindi andrò a incollarlo in questa maniera così quindi la mia intenzione è rafforzate il nastro di juta magari con due punti di cucito dopodiché Andiamo semplicemente a incollarlo con la nostra colla a caldo. In questo modo eh, il lavoro sarà fissato. Se volete potete ricoprire dietro il polistirolo con eh, del nastro oppure del cartoncino. Vedete voi, io la lascerò così perché tanto va, è mia, non la devo, non la devo dare via. E andrà o, con, o sul muro o sulla specchiera antica quindi vedete voi, non ho volutamente scelto un nastro dorato, perché la mia intenzione, però non so come sta, è quella di appenderla su una specchiera che ha la cornice dorata, e quindi ci muore un pochino, secondo me, voi fate a vostro gusto, scegliete il nastro che più vi piace, io userò questo, non ho decisa tra questo e questo qui bianco, perché non ne ho altri di pizzi, però questo qui è troppo sottile, anche insieme secondo me però non voglio appesantire una ghirlanda che è già troppo ricca quindi andiamo a incollare questo qui quando incollate con la colla a caldo state attente a non scottarvi quindi io sto usando le forbici potete usare la pinzetta io mi trovo più comoda con le forbici eh, andate proprio a fare questo movimento e schiacciate, vedete che si incolla un po' la forbice, in questo modo non vi scotterete. Adesso io vado a rafforzare il nastro anche all'interno. Un altro consiglio che vi do è quello di non stare troppo vicino con la pistola a caldo, perché la colla è troppo, troppo calda, scioglie il polisirolo, come vi dicevo ieri. Quindi, niente, voi state lontano e, e, e fissate, state rapide. In modo che così il polistirolo, se incollate subito, non si scioglie e eh, riuscite a avere comunque il, un buon effetto, fate incollare bene il nastro, eh, ovviamente, non servirà tantissimo tempo perché la colla a caldo. Il bello della colla a caldo è che solidifica subito, fissatela bene soprattutto in questo punto. In questo punto, io adesso andrò a ad aggiungere un goccino di colla. Ok fa niente se qui non è regolare la ghirlanda perché tanto come vedete non si vede non è la parte che andrà uh, a vista l'unica cosa prendete le perline che vi sono rimaste se ve ne sono rimaste io ho queste qua piccoline queste per intenderci e con le quali andrò a rifinire a fare un lavoro di rifinitura perché perché ovviamente in alcuni punti è rimasto tipo il buchino, quindi io vado, vado a incollare dove li vedo, mh, dove sono più grossi, quindi adesso mi metto bella tranquilla la luce con la mia su, eh, super pinzetta e lo farò. Finito il lavoro di rifinitura, sempre con la pinzetta andiamo a togliere i fili di colla. Io li tolgo con la pizzetta perché tra le perline non vorrei tirar via tutte le perline. Però andiamo proprio a pulire la corona in questo senso, in modo da, da renderla perfetta. Io non amo molti quadri, quindi la mia ghirlanda l'ho appesa qui in entrata e questo è il risultato finale del mio lavoro. E devo dire che sono molto molto molto soddisfatta. È davvero semplice farla, un pochino costosa come ho detto prima, però veramente l'effetto è assicurato. Ciao!